In questo video vedremo come è più semplice e come vi può aiutare a creare ed applicare dei fraseggi sul set conoscendo le basi del solfeggio ritmico. I miei allievi fin dall'inizio cerco sempre di aiutarli ad imparare fraseggi e groove, insomma tutto quello che devono suonare facendoglielo cantare. Questo perché aiuta la mente a memorizzare il disegno ritmico e poi a saperlo già applicare o perlomeno capire dove i colpi si posizionano. Certo non è una cosa immediata, bisogna diciamo, eh, fare un po' di pratica, però sono sicuro che questo metodo può aiutare tanti di voi. certo studiare solfeggio molte volte risulta palloso perché non, non si trova uno scopo in quello che si studia però vi garantisco che col tempo vi aiuterà e vi darà grossi benefici per esempio quando ascolti un brano capire cosa viene suonato non è da poco poter trascrivere le vostre canzoni o i vostri groove i vostri film preferiti insomma un bel mondo ampio che eh, vi aiuterà e non poco voglio illustrarvi come il solfeggio ritmico, quindi cantare ciò che devi suonare, ti aiuta appunto nel tuo esercizio nel tuo studio giornaliero. Sotto trovate il link al pdf con il fraseggio che vedremo in questo video e altri 5 esempi che potrete studiare poi voi. Inoltre trovate un altro link che vi farà scaricare l'MP3 con gli stessi esercizi solfeggiati e suonati poi sul rullante. Prendiamo un fraseggio molto semplice che avrete sentito in tante canzoni, ma che molti di voi se lo vedessero scritto o comunque se dovessero appunto trascriverlo non saprebbero neanche da dove iniziare. Allora la trovate scritta con il riferimento appunto degli ottavi, quindi 1e, 2e, 3e, 4e sopra la partitura, misura da quattro quarti, quattro figure ritmiche diverse, se ve la canto suonerebbe così. 3e via, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Come vedete nel fraseggio che noi stiamo trattando adesso, sul 3 abbiamo una pausa di un sedicesimo. Allora, quello che consiglio è che quando trovate appunto le pause nei vostri fraseggi, nelle vostre figure che andate a studiare, cantatevela, proprio perché anche cantarvi la pausa è un riferimento che vi aiuta poi a posizionare le note che dovrete suonare. Adesso io ve lo risolfeggio cantando anche la pausa. 3 e via, ta ta ta ta ta, ta un ta, ta ta ta Quando poi lo andremo ad applicare, quella pausa lì ci aiuterà appunto ad essere più precisi, perché molte volte se no è automatico anticipare la nota sul battere. Io adesso per farvi vedere l'esercizio suonato rullante, utilizzerò un metronomo a 60 bpm e sul quarto mi manterrò il tempo con il charleston suonato col piede. 3 e via ok partite suonandolo sul rullante se volete anche sul pratispad. pad mantenete anche voi se riuscite la pulsazione con il piede che utilizzate poi per suonare il charleston perché poi quando lo applicherete potrete appunto mantenervi il beat, il tempo, con il piede. Una volta assimilato, imparato, non vi resta che spostare i colpi e creare qualcosa, utilizzando appunto questo fraseggio, di un po' più originale. Mi raccomando scaricate il PDF e lmp 3 cercate di ascoltare appunto gli esercizi e lavorateci su e divertitevi. Poi potreste prendere anche diverse figure dai fraseggi che vi ho proposto e crearne qualcuno anche di vostro. È stato veloce questo video, però devo dire che vi ho lasciato un po' di lavoro da fare poi voi da soli. Se volete andare a vedere, io tempo fa avevo già fatto un paio di video sul solfeggio ritmico. Se poi vi interesserà approfondire ancora l'argomento, basta che me lo scrivete qui nei commenti e cercherò di realizzare altri video sull'argomento. Non mi resta che salutarvi. Augurarvi un buon divertimento, come sempre buon groove e ci vediamo prestissimo. Ciao!